il lavoro, dopo aver ben respirato, ricordiamoci un po' di quella lettura sulle mani che ci permette di vedere le note con il nostro corpo. Mm. Impariamolo insieme. Allora, questo è il nostro Do. DO. Guardate, due pugni, come per dire, ci sono. DO. Poi faccio il tetto di una casa. Re. Quindi ripassiamo. Do, Re, Mi, Do. Adesso lo fatelo voi. Sono sicura che l'avete cantato benissimo, ma rifacciamolo insieme. Do, Re, Mi, Mi, Do. Re, do. Ora, molti di voi che l'hanno già fatta questa lettura, possono aggiungere delle note. Non abbiamo fatto il fa, aggiungiamolo. Siamo sempre con il nostro do. Do. Ottimo. Adesso aggiungiamo un'altra nota. Do, re, mi, fa, sol, sol. Eccolo, il sol è, yeah, ci siamo. Sol, fa, sol, mi, do, re, do. Bene, abbiamo imparato cinque note, ma le note sono e allora aggiungiamo Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La. Guardate, questo è il La, praticamente le orecchie del coniglio. La, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do. Uh, quante note da ricordare, quante posizioni, però le mani ci aiutano abbiamo nemmeno bisogno di cantare la nota, possiamo anche dire o, a, u, e, bo, bo, sempre un do e, do, re, do, ci siamo e adesso manca l'ultima nota, il si, eh? Uh, quanto è difficile ma ci arriviamo con la scala e sarà più semplice, Assolutamente un do, do. E la scala è fatta. Facciamola insieme. Do. Bravissimi. Alla prossima.